Ciao a tutti, eh, con questo secondo video vi faremo vedere come effettuare un cambio d'olio alla vostra moto, eh, in questo particolare caso utilizzeremo un Honda CRF 450 del 2012, la differenza di questa moto, quindi delle Honda, eh, con le altre è che Honda presenta due serbatoi separati per eh, olio cambio e eh, per olio motore, eh, con appunto due eh, fori di drenaggio differenti. I materiali di cui avremo bisogno sono il filtro dell'olio che andremo a sostituire e eh, dell'olio, noi consigliamo un olio eh, totalmente sintetico con gradazione 10W40 Consigliamo un cambio d'olio abbastanza frequente, all'incirca ogni 6 ore l'olio motore e ogni 12 ore olio cambio e olio motore con sostituzione dell'apposito filtro. E quindi ogni due sostituzioni dell'olio motore andremo a sostituire anche l'olio cambio. Siamo con il cambio dell'olio motore, dopo aver rimosso il tappo di carico dell'olio andremo a svitare il bullone di scarico che si ritrova al di sotto del blocco motore nella parte destra della nostra moto posizioniamo al di sotto un contenitore per il recupero dell'olio esausto. Vi consigliamo due procedimenti per poter far uscire del tutto l'olio motore esausto. Il primo è quello di inclinare sul lato destro la moto, come vedete continua ad uscire, il secondo invece è quello di azionare la pedalina di accensione tenendo premuto il pulsante di spegnimento in modo appunto da far scolare tutto l'olio ripetete il procedimento 4-5 volte dopo aver drenato l'olio motore andremo a sostituire il filtro dell'olio si trova sul lato sinistro della moto rimuoviamo il coperchio del filtro con la chiave da 8 Ok, a questo punto rimuoviamo il coperchio scenderà ancora dell'olio motore perfetto il filtro dell'olio è composto da una molla dal corpo del filtro e dal coperchio diamo una pulita alla sede del filtro ok e anche gli stessi componenti soprattutto verifichiamo che sia ancora intatta la guarnizione del coperchio del filtro a questo punto procediamo al rimontaggio del filtro il filtro nuovo presenta un lato con scritto outside quindi andrà all'esterno andrà a incastrarsi nel coperchio del filtro mentre nella cavità interna provvederemo a inserire la molla adesso andiamo a rimontarlo facciamo attenzione che la molla non esca dalla sede Poniamo le viti, la vite più lunga probabilmente va sempre di sopra e imbocchiamole e poi andremo a stringerle con la chiave. A questo punto ci occupiamo dell'olio cambio, come abbiamo fatto prima per l'olio motore eh, andremo a rimuovere il tappo di carico dell'olio cambio che si trova sulla destra e poi andremo a rimuovere infine il bullone di drenaggio. Il bullone di drenaggio si trova nella parte sinistra della moto, proprio dietro la pedalina del cambio, in quadra, ed è qua dietro. Poniamo sempre al di sotto un contenitore per il recupero dell'olio esausto e con una chiave da 12 andremo a svitare fate attenzione a non perdere la rondella di tenuta Dopo aver drenato entrambi gli oli andremo a rimettere i bulloni di drenaggio, sia quello dell'olio motore che quello dell'olio cambio. Eh, per quanto riguarda la coppia di serraggio, come scritto da manuale, dovremo utilizzare una chiave dinamometrica tarata a 16 Nm. Se non avete una chiave dinamometrica sappiate che comunque la coppia di serraggio non deve essere eccessiva. Andremo a chiudere anche il bullone di drenaggio dell'olio del cambio, stessa coppia di serraggio dell'altra 16 Nm. Dopo aver chiuso il bullone di drenaggio, a questo punto andremo a inserire gli oli. Iniziamo dall'olio motore, come da libretto, se viene effettuato cambio olio e cambio filtro bisogna inserire 0,62 litri di olio, invece se effettuiamo solo cambio olio ne inseriremo 0,58. Possiamo aiutarci con un piccolo imbuto e poi andremo a inserire. A questo punto, dopo averlo versato tutto, inseriamo l'astina. Non andremo a controllare adesso il livello dell'olio motore perché risulterebbe sicuramente eccessivo in quanto non è in circolo in tutto il motore. Adesso passiamo all'olio cambio. Come da manuale inseriremo 0,59 litri di olio. Per controllare il livello dell'olio andremo ad aprire il bullone di controllo che si trova di fianco alla pompa dell'acqua. È fondamentale in quanto nel momento in cui inseriremo l'olio questo spioncino ci indicherà se il livello è esatto. Inserito l'olio da questo spioncino eh, è probabile che ne uscirà anche. Nel momento in cui non esce più olio, allora eh, il livello sarà esatto. Inseriamo l'olio, sempre aiutandoci con un imbuto. Infine, per controllare il livello dell'olio, accendiamo la moto, la facciamo girare per un paio di minuti, la spegniamo, mettiamo su un cavalletto e controlliamo i livelli. Se i livelli corrispondono... Nessun problema, se invece trovate che il livello è leggermente inferiore potete tranquillamente aggiungere dell'olio in più in modo che arrivi al livello giusto. Per il secondo tutorial è tutto, se il video vi è piaciuto, se l'avete trovato utile mettete un pollice in su, se invece non vi è piaciuto mettete un pollice in giù. Inoltre se avete bisogno di qualsiasi cosa, per qualsiasi informazione scrivete nei commenti e noi vi risponderemo. Alla prossima!